Rimuovete eventuali peli o particelle di polvere con uno stuzzicadenti. Poi coprite l'opera con lo scatolone. Ora siate pronti per il sesto passo.